Per raggiungere la superficie dovremo attraversare l'avamposto militare. Salto sì. dei movimenti nella stanza accanto, apri la porta io ti copro le spalle.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 Thank sure. you. Passo. Ti sento forte e chiaro. Passo. Siamo alla torre. Ripeto, siamo alla torre. Gli altri sono usciti. Passo. Affermativo. Abbiamo stabilito un contatto. Ormai dovrebbero essere dalle parti della torre. Passo. Ricevuto. Ti contatteremo di nuovo quando saremo in cima alla torre. Cosimo. Lieto di vederti, colonnello. Hai sentito? Ascolta. Тихо. nelle gallerie non era facile ma ormai quella era la nostra casa c'era qualcosa di confortante nella routine nel vedere le stesse persone giorno dopo giorno. ma dopo l'intensificarsi degli attacchi dei mutanti la stazione era in preda alla paura avevo vent'anni e non immaginavo cosa sarebbe accaduto il mattino in cui Hunter l'amico del mio patrimonio. arrivando con notizie dalle altre stazioni andiamo Ah. Sì, Nicolai. la caccia e uccidermi. Salve Athel. Ma fammi La stazione non potrà resistere ancora per molto agli attacchi. Dobbiamo fare qualcosa. Cos'altro possiamo fare? Aspettiamo di sentire cosa ci dirà Hunter. Ma restare aspettare. Dobbiamo mantenere l'ultimo. Mammina, dobbiamo aspettare molto. Andiamo Il fratello di Alexei si sa nulla. Era lo Lascialo stare, è ferito. Niente visitatori. Il, Il medico lo dice nulla. Il capitano ha detto che stava bene. Oh, sei tu. Vieni al capisco, ma restate calmi. Dobbiamo mantenere. Come stanno i feriti? Non ci sono stati molti migliori. Due sono morti stamattina. I tetri non uccidono subito, ma danneggiano la mente delle loro vittime. E questo prima di noi. Cosa me Chi sarà? Eh, Hunter. I mutanti non bussano prima di entrare. Apri quella dannata porta.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 Ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla tua parete. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi. E di gran lunga Tetri. Beh, qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Se è ostile, ammazzalo. I tetri allora, non uccidono. Inclusi nel condotto di aerazione principale. Ma cos'è? Stanno arrivando dall'alto. Non solo questa. Ci sono dei feriti dietro questa parete. Kirill, porta il tuo gruppo nelle gallerie. Alex, mia? dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Presto, Artyom, procurati un'arma. Maledizione, non si erano mai addentrati tanto nella stazione. È l'ospedale, sentono l'odore del sangue. Cecchino coi fiocchi, il ragazzo. Niente tetri qui. Solo la solita feccia delle gallerie. Anche se non li vedi, i tetri sono qui. La loro arma è la paura. È questo che ha fatto fuggire i nosalis attraverso le gallerie come topi. I tetri non sono dei semplici mutanti. Sono i novi homines, il passo successivo nell'evoluzione. Hai mai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? Eh, ho una notizia per te. Abbiamo persa. Che ti prende, Alex? Se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. E trascinerò all'inferno con me parecchi di quei tuoi novi homines. Pensi di essere in un vecchio finco, Boy? Guardati intorno, Amber. Dieci soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi, con la mente distrutta. Hanno distrutto il posto di guardia esterno! We'll yeah. Torno entro domattina. Vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller. Spiegagli quello che mi è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Miller, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artiola. Non deludermi. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla, è chiaro! sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di Riga l'indomani e che aveva bisogno di guardi e offrì volontario era ora te la sei presa comoda come al solito prendi la tua roba e vai al binario gli altri ci stanno aspettando ci vediamo lì e cerca di non scordarti nulla Artyom Вот стоц, перевертался бабушка, здорово! Вот стоц, перевертался куча едкомпот! Вот стоц, перевертался... Mi dispiace, Artyom. Questa parte della stazione è temporaneamente Bella isolata. Musica. Solo le guardie Dove sono hai trovato passare. Dono di un Ranger in cambio di una tonnellata di munizioni. <ride> Sei sicuro di non esserti pentito da un Perché devo continuare a sopportarti? Mia madre me l'aveva detto di lasciarti perdere, che eri un buono a nulla. aveva proprio ragione. Bravo. Disegna qualcos'altro adesso. Che ne dici di... Mm. Una casa. Ci sono. Disegna la casa dove vorresti vivere con la tua mamma e il tuo papà. Dai, prova. Una casa? Grande? E quando tua madre tornerà? Le faremo vedere il disegno. Sarà felicissima. Guarda, le faremo una cosa un sogno. Ok, che va, bene. Di nuovo in va bene. Così va bene. Che il tizio alto mi si avvicina e fa. Non mi interessa. Piccola. Sei. Se mia moglie cucinasse con te, sarei l'uomo più felice del mondo. mondo. Allora mi chiedo, tua moglie non sa cucinare? E lui, a dire il vero, non sono sposato. <ride> che tesoro, che aspetti a buttarti ragazza? Non c'è nessuno. Non c'è altro che sporco, sporco dappertutto. La gente è sporca, sai? Dovunque mi giri non vedi altro che bugiardi, ipocriti e traditori. Sei stupido? Io sarei sporco, eh? Beh, se io sono sporco, tu sei un pezzo di merda, ok? Chi è? Ah, sei tu, Artio. Va tutto bene? Eh, scusa, volta. ma ho da fare adesso. hai perso di nuovo le chiavi eh va a cercare le chiavi lo sai che io non posso alzarmi idiota chi parla vai in sì. giro con i piedi che chi va e lasci in fronte da ah, te senza al pregato sei più più la lasciami riposare ok troppo le devo pensare di guardare lavoreranno per tutto ciò che concerne i commerci le comunicazioni e le risorse Pizzo, ti avevo detto di non andare la cosa più importante è che ora in avanti cercare le gallerie in settentrionali stanno partendo va bene serve una cosa le buone armi fanno i buoni soldati Ah, ottima finalità! Sono già in marcia verso la nostra stazione. Dai così bello. È proprio quello che ti ci vuole. Ma pensa a quanto costerebbe la tua morte. lo stesso rispetto, ti tributiamo alle nostre carni. Grazie per l'attenzione. Ok, scortare le carbonate sia toccato un metodo state. Solo nel nostro guardia sul singolo. Altre di pattuglia davanti e altre in. No, mm. qualcosa che è, come certo. voi. è una protezione quando sei in fresca. guerra, la tua la è la tua piastra. Piastra. migliore amica. Allora, sei sei di, di nuovo ubriaco. Alzati, fanullone. tesoro. Cosa vuoi che ti porti? Cosa? Ti uh -huh. ti uh -huh. Scegli uh -huh. con calma. E delle matite curate come se dovessi morire domani quello che succederà se non riporti subito le chiavi a casa. Come ti Ottima scelta, briacone, muoviti. Non abbiamo cronie di maiuscole. Oggi la linea di sicurezza, devi affidare un monitoraggio delle trasmissioni. Come di metterci in contatto, sentimi su i nativi al di là dei avvicinati. è vietato parlare. Mi senti? Quanto a te, Artio, ma faresti meglio ad andartene? Questo non è posto per te. La prigione è per i ladri. La guardia sul mare sono Già, proprio così. Mi hanno beccato. Ma che diavolo dico io? Un poveraccio per la campagna che cazzo. cazzo? Siamo si usciti dalla galleria e lui niente. Ancora aiuto il tuo equipaggiamento, Artyom. Va all'armeria e prendi quello che ti serve. Ciao, Artyom. Che ne pensi del tizio nuovo? Salve, Artyom. Hai bisogno di armi? Ok, diamo un'occhiata. Tutti possono tra gli calibro 5.45 no, prodotta nell'armeria okay, è poco preciso e quando spazzini, si surriscalda brucia come l'inferno ah, ecco, per questo la chiamano bastarda. la testa Ce <ride> prendi il fucile spara raffiche brevi anton tranquillo prendi anche delle munizioni ecco un caricatore universale per la batteria e infine una maschera antigas indossala se attraversi delle zone radioattive o se dovessi salire in superficie Kit di pronto soccorso dell'esercito, se serve. Ok, hai tutto quello che ti serve, amico mio. Prova l'arma nel mio poligono di tiro, e ti va. Ehi, hey, cerca di non esporti troppo, ok? Pensi che un giorno riusciremo a tornare in superficie? Non sono mai stato a Mosca. Ciao Artyom, come stai? Mosca è sparita. È presto faremo la stessa fine di noi. Vieni, figliolo. Sei pronto a partire? Ma c'è un'ora in metropolitana probabilmente saprei che la nostra stazione, stazione sta stringendo un'alleanza con Riga. Mandiamo un paio di carrelli con aiuti umanitari, armi e altro equipaggiamento. Questo è il carico che dovrai sorvegliare. Non è un viaggio lungo e non dovrebbe essere troppo difficoltoso. Artyom, un'ultima cosa prima che tu vada. Ho notato quanta stima nutri per Hunter, ma la vita di un Ranger è diversa dalla nostra. I Ranger sono imprudenti per natura, persino violenti. A per fare gli eroi non ci si guadagna nulla. Ti conviene tenerti alla larga dei guai. Porta la carovana fino a destinazione. e poi torna a casa il prima possibile. A presto, ragazzo. La musica e l'aria, così dolce che dovevi vederla, com'era bello il modo che abbiamo visto. Ok, Ciao, ci siamo! Artio. Mettetela giù! Dici, Dio. Oh, oh, Come la ne dici di La schiena! Ancora una! Fammi tirare il fiato. Vai a unirti ah, alla carovana. Buona fortuna, Luca. Qui, Artio, Fa presto! Salve! Allora sei pronto a partire? Sei pronto? Andiamo allora. Se l'avessi inventato io, sarei impazzito. Tu mettiti lì, Artio. e tu siediti qui, Eugene. Dimenticato nulla? Hai preso l'equipaggiamento? Allora andiamo. Ehi hey, ragazzi, siete diretti a riga? Sì! Me lo date un passaggio? Certo, ma in cambio dovrei aiutarci a tirare la leva <ride> Non c'è problema Andiamo allora D'accordo allora Buona fortuna a quelli che restano a casa e anche a noi Che Dio ce la mandi buona Allora, sei pronto a cambiare aria finalmente? Uh, Artyom, finalmente libero Beh, almeno finché dura il viaggio Sarà divertente e sarà pure pericoloso Meglio ancora, giusto?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 gli imperialisti o i normali banditi. E ultimamente questi tizi ci stanno proprio dando dentro. Quando non combattono contro gli estranei, si scannano tra di loro. A dire il vero, non sono neppure riuscito ad arrivare fino alla stazione dell'Europa, ma all'improvviso sono stato solo... Rallentate, ragazzi! Che succede, Peter? Una carovana militare è rimasta bloccata nei pressi della dell'Alexeyerskaya. È crollato un tunnel o qualche stronzata del genere. Dovremmo usare la galleria di servizio per aggirare l'Alexeyerskaya. Ah, cazzo. Io la odio, questa galleria. D'accordo, Peter. Apri la porta. Non ha senso restare bloccati qui per sempre. Perché? Cosa di strano? Beh... È una galleria normale, forse meno illuminata delle altre. Ci sono passato l'altro mese Beh, non mi piace, questo è tutto. Fate buon viaggio. Siamo su un carrello e siamo a Tegna. Dobbiamo farcela senza troppi problemi. le spalle Artyom certo arriveremo a riga in men che non si dica dobbiamo uscire da qui al più presto quando ci sono loro questo posto fa paura e poi mi fanno tanta pena loro? loro chi? non li senti piangere? come sarebbe loro? di cosa stai parlando? di cosa diavolo va platerando? Boris? Boris? Boris! ehi cosa? cosa mi sta succedendo? Testa. Artyom, che succede? Artyom! Qui! Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminare... succedendo? Merda! Ragazzi, per l'amor di Dio, ragazzi, svegliatevi! Boris, Boris, svegliati, Boris! Merda, è inutile! Dentro. Merda Ragazzi, per l'amor di Dio, ragazzi, svegliatevi Boris, Boris, svegliati, Boris Merda, è inutile La stazione di Riga era la prima tappa del mio viaggio, ma la carovana non avrebbe proseguito. Così, prima di separarci, brindammo alla nostra sopravvivenza. La vodka non dissipò la mia paura all'idea di proseguire fino a Polis da solo, Ma di lì a poco mi sarei inaspettatamente trovato in compagnia, sì, ma di un tizio assai poco raccomandabile. Ok, ragazzi. Vendiamo alla salute del nostro amico Artyom, che passa indenne attraverso mostre e anomalie. A Artyom! Alla tua salute! Se non fosse stato per te, Artyom, ci avrebbero affettati come dei salami. Meriti una medaglia. O almeno un po' di munizioni extra. Tieni, prendile. Alla tua salute. A te, Artyom! Artyom, ma davvero sei immune a quella merda? Vediamo se almeno la vodka ai funghi lo stende. <ride> Giusto, dobbiamo controllare. Alla nostra buona sorte, ah, certo. e a Artyom! A Alla tua salute. Nessuno regge questa bocca, eh? Allora, racconta. La galleria che porta al mercato è chiusa e io mi annoio a morte a starvene qui con le mani Una specie di onda invisibile ci ha travolti e siamo svenuti. Grazie, ragazzo. Non mi sono ripreso Grazie certo l'orda di usare di specie. Ma il nostro amico, eh, che non stava bene. Quella merda nella galleria non gli aveva fatto niente e stava sparando a quei bastardi. Non So neanche come abbiamo fatto ad arrivare fino al posto di blocco. Voglio brindare anch'io un ragazzo così in gamba, a Artyom. Sì, gli hai proprio fatto vedere i sorci verdi. Ho i miei diritti, fammi uscire dalla stazione, in fondo che te ne frega se vivo o muoio. Proprio niente, stronzo. Ti chiami Archeon? Ho ricevuto ordini. Ehi, c'è un tizio che ti aspetta alla strada nera. Ti ci porto io. Ok, trovatelo da sola allora. E tu sei davvero avido.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 Aiutami a raggiungere Darida e una volta arrivati io ti darò il mio AK. Ci stai? Bene. Eccoti un anticipo. Casomai avessi bisogno di procurarti dell'equipaggiamento. Sei pronto? È inutile perdere tempo in questa fogna. chi ci sta? che cosa scommetti? mezzo litro ah, ci siamo no. ehi, non te male a parte il centro a ah, tutti per avere un po' di fortuna allora, di nuovo Si fanno. Sembra che non abbia mai impugnato una pistola. Dannazione a Tecce. Te, del... Kimberly, vedi? Ha colpito ancora. Neanche per sogni. Il prossimo lo manca. Prepara quelle bottiglie giornata, Andiamo. prendi quello, <susurra> <susurra> che pessimo colpo, Andiamo. hai proprio sprecato i tuoi figli, Sei arrivato fin qui su un carrello. Già, proprio così. Wow, mi piacerebbe farci un giro sopra. Me lo dai un proiettile? Grazie. Hey, Ragazzi, va a vendicare da un'altra parte. Devo andare o mi beccherò una sculacciata. Cibo, cibo. Sono giorni che non mangio. Grazie. Venite, guardate, provate e comprate! Servono munizioni? Chiedete a me! Salvi offerte speciali le migliori armi dei Grandi Armaioli. Andiamo! Prego! tu no. Mentre entravo nella galleria abbandonata con Barbon, mi chiesi se non avessi sbagliato a fidarmi di lui. Ma le porte della stazione erano ancora sigillate e non sapevo quando avrei avuto un'altra occasione di lasciare riga. Fantastico, siamo liberi. Ora tieni gli occhi ben aperti. Dobbiamo scendere dal carrello. Un sacco di gente è morta in queste gallerie, ma se ci guardiamo le spalle a vicenda... isolata è raro che attacchino gruppi di viaggiatori ma se sei da solo fai attenzione